È la quarta domenica d'Avvento, ormai manca una settimana al Natale e la liturgia ci mette di fronte a un personaggio molto conosciuto ma di cui non abbiamo eh, tanto ecco, in, in senso diretto, i di suoi discorsi diretti, si tratta di San Giuseppe. Per questo che vorrei proporvi un testo bellissimo che attingo a Don Tonino Bello, lettera a San Giuseppe, è a lui che si rivolge, solo tu il sognatore potevi capirla, ti ha parlato di Yahweh, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli, ora nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che vi sovrasta. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sempre. Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti tremando, per me rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te. Lei ti rispose di sì e tu le sfiorasti il grembo con una carezza. Era la tua prima benedizione sulla chiesa nascente. Molto bella questa immagine di Giuseppe che acconsente, con non poche di difficoltà ritengo, con non pochi dubbi. Ed è per questo che nel sogno l'angelo gli si rivela e gli schiarisce le idee e lui comprende, è un sognatore, solo un sognatore, come dice Don Tino Bello, può capire il mistero. Solo chi sa sognare come San Giuseppe. Riesce a vedere le cose che iniziano e non quelle che, che falliscono, perché lì poi si poteva cogliere così, il rovescio della medaglia poteva essere questo, un fallimento, una tragedia, una tragedia in un contesto culturale come quello e invece Giuseppe aiuta Maria nel suo progetto, nel suo sì a Dio. E Dio sappiamo che da tutto questo che non parla a chi pianifica, non parla a chi è portato a progettare tutto, pianificare tutto, a chi fa dei programmi, chi organizza la sua vita in maniera precisa, direi quasi ossessiva, ma parla a colui che ha sempre la porta aperta al mistero, che è sempre pronto a mettersi in discussione a rivedere, ad accogliere l'inedito del Signore. Certo Dio ci chiede di cambiare, ci chiede di cambiare lo sguardo, di volgere lo sguardo verso di Lui e di guardare la realtà in modo diverso, con un'ottica di fede, ma non ci chiede mai l'impossibile, anzi ci dona la capacità di leggere la realtà come ha saputo fare San Giuseppe nell'ottica dei sognatori e di coloro che non smettono mai di sognare. Un augurio veramente per tutti i nostri giovani perché non si lasciano prendere dallo sconforto in tante situazioni che vivono in questo mondo, ma che continuino a sognare e soprattutto ad affidarsi a Dio. Progettino pure, ma mettano tutto nelle mani di Dio. Che l'ultima parola sia la sua, per tutti noi. Sarà veramente... Un bel Natale sarà per tutti noi un'occasione nuova per cambiare, fidandoci di Dio, affidandoci a Lui e alla Sua volontà. Buon cammino!